Ieri sera era che lavorare, tranquilla, niente di che, anzi gli ho detto dico com'è la banda, eh, dice sempre quale e basta. Che intende? Degli no. liti? Sì, eh. Vec vecchi liti. Sara Ruschi era appena tornata dal turno serale all'hotel di Castiglion Fiorentino, dove da alcuni anni lavorava come aiuto cuoca. Aveva fatto ritorno all'appartamento in via Benedetto Varchi, dove è stata uccisa assieme alla mamma, Brunetta Ridolfi. Ad accoltellarle a morte di fronte figli della coppia, un ragazzo di 16 anni ed una bambina di due, il marito della giovane, Jawad Sham, arrestato poco dopo. Io sono rimasto che abbia fatto una cosa del genere, veramente. Perché te l'ho fatto venire anche a lavorare anche qui da noi. Però, boh. Il clima in casa pare fosse teso da tempo, come raccontano i colleghi della donna. Sara voleva allontanare eh, il eh. marito da casa. Perché? Eh. Semplicemente. Perché non era più lui, eh. non era più lui. Era, eh. era diventato violento, era frustrato. Qualche volta, purtroppo, qualche malata gliela data, Non è che l'hai visto, però. Anche sarebbe... L'ultima volta il suo figliolo gli disse, babbo vai via. Nell'hotel dove lavorava Sara oggi si respira dolore ed incredulità. È una persona che ti manca, no? nel senso, poi c'è l'affetto, non è che... Qui è una famiglia, siamo tutti di casa. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha annunciato che sarà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle due donne.